Benvenuti! Oggi vi spiegherò la differenza tra neurotipico e un neurodiverso. sigla. I neurotipici sono quelle persone, da un punto di vista neurologico e psicologico, normali. I neurodiversi sono invece quelle persone, da un punto di vista psicologico e neurologico, strane. Attenzione! Prima di incazzarti come una iena, perché ho usato la parola strane, guarda il video precedente. Guarda il video precedente. I neurotipici hanno quelle caratteristiche neurologiche e psicologiche che rientrano nella media. I neurodiversi, invece, hanno delle caratteristiche diverse dalla media. Le differenze rispetto alla media che li portano ad essere neurodiversi si chiamano neurodifferenze. Per essere neurodiversi non è necessario avere un disturbo, una patologia e nemmeno un'anomalia riconosciuta. È infatti sufficiente avere una o più neurodifferenze. Può quindi essere spontaneo chiedersi quali sono i limiti della normalità. Prendiamo per esempio il quoziente intellettivo e supponiamo che il quoziente intellettivo medio sia 100. Un quoziente intellettivo pari a 100 sarà ovviamente nella media, anche un quoziente intellettivo pari a 99 sarà nella media. E ovviamente anche un quoziente intellettivo pari a 101. Una persona con un quoziente intellettivo pari a 20 sarà neurodiversa. Anche una persona con un quoziente intellettivo pari a 190 sarà neurodiversa. Quindi, quali sono i limiti entro cui una persona può definirsi nella media? E quali eventuali differenze vanno considerate per stabilire se si è neurotipici o neurodiversi? Una persona con tutti i parametri nella norma è sicuramente neurotipica, mentre una persona con grandi differenze neurologiche è sicuramente neurodiversa. Molte persone però hanno sia caratteristiche neurotipiche che neurodiverse e non ci sono confini precisi per stabilire se una persona è neurotipica o neurodiversa. Sono in realtà concetti un po' soggettivi. Un'ultima nota. La parola neurotipico può essere abbreviata con NT e la parola neurodiverso può essere abbreviata con ND, acronimo che si può usare anche per abbreviare neurodifferenza. Democrats and Republicans are the same...